I'm not tolerating the only one on the air free. You're trying to be afraid now. You're on the fire, you need fire, you're on the water, you're on the air. You're on the fire, you're the air. You're on Di giorno impiegato, notte rap soldato, il beat che è compainato, schiaccia come un carro armato, non voglio armi, sparo bassi, accordi dalle casse, la marcia al passo sul nole, questo basti I like this, il microfono è rovente, fatti colpire da sto grufende. Da questo rettagliente non si intercetta, non si prende, si fa colpire da sto tardo la mia gente qua sul destro, si salta su pezzo, pompato che non sta fermo, questo club è come un capo binato ci sono più cariche esplosive su sto pezzo qua, che bombe uranio a casa della Yatollah, ma è così che si fa, no, no, si striscia a terra, qui si gratta un vinile, per entrare in guerra, incassa questo colpo, trincea vera, sta protetta, dal netto, new era, are you ready for a war, E prima linea, are you ready for a war, qui si continua, are you ready for Cancelleria pesante dal lato La penna a mirino ha puntato un foglio bianco Are you ready for a war? In prima linea Are you ready for a war? cancelleria pesante dall'alto la penna mirino ha puntato un foglio bianco iscritto nelle liste esercito rap armi sul micro tra le dita non tentare di fermarmi colpisco con l'inchiostro come un fucile software non mimetizzarti tanto lo so dove sei tu stai aspettando questo ritmo che ti sfode cica e chi la gluca se colpisce ti dà vita una cintura di woofer per alzare la base, sta roba esplode insieme a me rap per kamikaze sulle case in una frase si riversa il fuoco il verbale metrica figlia, di strategia musicale militare militare, non imitare mica puoi scappare l'onda d'urto se ti prende ti fa male se questa bomba esplode tra le case del quartiere è perché il dj è il mio granatiere c'è una cosa bella che era da solo uomo C'è chi come me la chiama fotta da rap suono Are you ready for a war? In prima linea Are you ready for a war? Qui si continua Are you ready Cancelleria pesante dall'alto La penna a mirino ha puntato un foglio bianco Are you ready for a war? In prima linea Are you ready for a war? Qui si continua Are you ready Cancelleria pesante dall'alto La penna a mirino ha puntato un foglio bianco Oh, oh.